Chiarissimo, um, c'è stato chi um, anche nei commenti magari ai vari, alle varie interviste uscite poi piuttosto che ai video che ci sono su, su Youtube proprio estrapolati da, da quella puntata di Ballarò, c'è stato chi ha detto lo sapevi benissimo quali erano le regole fin dal principio, non c'è possibilità di andare in tv per gli attivisti del Movimento 5 Stelle e quindi è successo quello che è successo perché ti lamenti. Um, cosa eh, rispondi? È, eh. <ride> allora, questi purtroppo sono gli attivisti dell'ultimo momento che hanno probabilmente ascoltato le ultime parole di Grillo degli ultimi mesi prima de, che io andassi a ballarò in realtà non è, non, non è tuttora assolutamente vero almeno per quanto riguarda i consiglieri eletti non parlo dei parlamentari perché lì so che hanno dovuto sottoscrivere delle clausole che dire che, che sono vessatorie secondo me è riduttivo poi ci arriviamo Però, anche lì Esatto, però cioè, per quanto mi riguarda io non ho mai dovuto sottoscrivere una regola per non partecipare a delle trasmissioni televisive, non c'è mai stata nessuna regola di questo tipo, tanto è vero che nel, nei vari regolamenti, nello statuto, modalità di candidatura non se ne parla mai, è vero che c'è sempre stato un consiglio a fare molta attenzione a partecipare, perché ovviamente noi non siamo delle, eh, de, delle persone abituate a stare all'interno di determinati contesti, potrebbero rivelarsi delle trappole e quindi far del male al movimento, e quindi sarebbe scorretto nei confronti del movimento, ma è anche vero che io ero stata diverse altre volte sempre in trasmissioni nazionali e il risultato era sempre stato quindi di apprezzamento, critiche perché noi ci bisogna fare attenzione, non andare, attenzione a non mischiarsi però alla fine il bilancio era positivo, il commento sulla trasmissione e sulla partecipazione era comunque positiva. Chiaro, chiaro. Allora andiamo avanti con le domande degli, dei lettori. Lissandro Monaco chiede, ho ascoltato la breve intervista a SkyTG24 e direi che ne condivido il contenuto, se non che non mi è chiaro come, in termini pratici, lei intende si attuano i propositi auspicati. Chiarisco meglio. Nella pratica, lei pensa che il Movimento 5 Stelle debba o possa dare la fiducia ad un governo guidato dal PD sulla base di un accordo e di un programma con l'intento di promuovere le più importanti leggi prima di un, pro di un prossimo ritorno alle urne? Oppure pensa che le, eh, il Movimento 5 Stelle non debba stringere alcuna alleanza, come da proprio statuto, e invitare PD e PDL a formare un governo? Oppure ancora, quale altra soluzione politica vedrebbe di buon auspicio? Allora, lì io credo che solamente le persone che sono elette in Parlamento potranno trovare un giusto equilibrio per poter non andare alle urne immediatamente. Io dubito fortemente che eh, voteranno una fiducia a prescindere al, al Partito Democratico e dubito fortemente che, possano, ehm, che sia possibile un'eventuale alleanza PD-PDL, secondo me sono percorsi impraticabili. Io credo è più che si possa fare un accordo di, di governo su determinati punti molto precisi, per cui ci sono determinate riforme che vanno fatte, tra cui la legge elettorale, la riduzione dei costi della politica, la trasparenza amministrativa che mi sembra che sono cose tutte abbastanza condivise, allora focalizzarsi su quei punti fondamentali e innanzitutto fare quelle riforme non credo che si potrà andare avanti molto con un governo di questo tipo per cui almeno cercare di fare le cose condivise da tutti, dopodiché eh, credo che tornare alle urne sia quasi necessario in un contesto di questo tipo chiaro, allora. Francesco Capasso chiede, posto che alleanza non vuol dire affatto sposare un progetto politico, alleanza vuol dire che, come dicevi tu, sedersi e trovare punti d'incontro che facciano poche buone riforme per il paese. Io osservo che quelle offerte dal PD 8 proposte siano uguali a quelle di Grillo, alleanza vuol dire accordarsi su quelle cose e poi ognuno con le mani libere, si sporcherebbe la razza così facendo? A me sembra proprio di no, tu cosa ne pensi? Allora io uh, uh, racconto l'esperienza che, che ho in Consiglio Comunale, io in Consiglio Comunale riesco, uh, nel momento in cui ci sono delle proposte, uh, cerco di uh, votare le proposte che condivido, indipendentemente dalla forza politica che le propone. Quindi se il PD una, fa una proposta interessante, la voto, se la fa la Lega la voto, se il PD ne fa una che non mi piace, non la voto, idem se la fa il PDL non la voto. Quindi io credo che il, il, il metodo che utilizzeranno in Parlamento sia analogo Uh, se poi ci sono otto punti che sono condivisi da entrambe le forze politiche che facciano un'alleanza per portare avanti quegli otto punti l'alleanza sarà riferita appunto a queste, a queste cose dopodiché si vedrà Chiaro. C'è una domanda di Maria Cristina Marri che ti chiede quant'è presumibilmente il volume di affari del blog di Grillo però mi ricordo che tu avevi detto che di non saperlo questo ha cambiato qualcosa? Cioè il problema è proprio questo, che eh, intorno al blog di Grillo sicuramente c'è un volume d'affari considerevole, però non, nessuno sa niente. Allora finché il blog era il blog di Grillo, non c'era un movimento uh, nazionale così era anche forse una cosa di, di poco interesse. Ora che tutto il Movimento 5 Stelle che è una forza che in alcuni casi ha, ha preso delle percentuali veramente da, da paura è comunque il veicolo di, di, di, di questa forza politica probabilmente un po' di chiarezza anche sui conti del blog sarebbe almeno doverosa per non dire necessaria. Perché insomma è, è quello il veicolo dell'informazione, quindi capire anche da un punto di vista economico che peso ha, c'è dietro e come funziona, è, mi viene da dire fondamentale. Chiaro. Passiamo un attimo a, a quelli che sono i neoeletti no, in Parlamento del Movimento 5 Stelle. Um, So che hanno dovuto firmare delle clausole abbastanza particolari, mh, tra cui anche per esempio non farsi chiamare onorevoli ma soltanto cittadino e cittadina, eh, per esempio non andare in televisione, cose di questo tipo, posso solo chiederti cosa ne pensi? Ma ah, guarda, sul discorso di come devono essere chiamati, chiamati gli attivisti, chiamati, chiamati gli grillini, non chiamati i grillini, quello io credo che sia una, una cosa un po', un po naif. Uh, per cercare un po' di, di distinguersi forse dal resto della, della, del gruppo della, del Parlamento, dei, dei, dei vari senatori e insomma degli onorevoli eletti, perché uh, forse io credo Grillo voglia cercare di mantenerli un po' coi piedi per terra, quindi della serie, ricordatevi che voi siete dei cittadini. È un po' naiv come cosa, però potrebbe avere il suo senso. E per quanto riguarda il discorso di non partecipare ai talk show, così io credo che sia una violazione della Costituzione italiana, Cioè la Costituzione italiana per l'articolo 21 dice che ognuno è libero di esprimersi come <ride> meglio crede il suo pensiero e la sua parola il fatto di dire tu uh, puoi parlare ma solo in determinati contesti, secondo me è una, è una riduzione della libertà di espressione che se viene fatta addirittura su un uh, esponente uh, democraticamente eletto dai cittadini è ancora più pericolosa anche perché comunque per quanto io possa uh, condividere l'opinione sui talk show che comunque tendono ad essere a volte dei teatrini molto tristi, eh, io credo che sia comunque fondamentale utilizzare quegli strumenti per veicolare comunque i propri messaggi, attraverso comunque lo strumento del talk show si può far vedere quanto uno magari è diverso dagli altri soliti politici, Cioè, anche solo far vedere la differenza, andare lì per, uno non è che va nel talk show per sedersi di fianco a un ospite piuttosto che a un altro, va perché ha un pubblico di fronte, momento in cui uno lì dentro parla al pubblico che è di fronte, che sia un talk show, che sia un telegiornale, che sia una radio, che sia una piazza, io credo che faccia molto poca differenza, sono strumenti di comunicazione. Um, e infatti su questo punto um, è nata una grande discussione, no? anche e soprattutto dopo la famosa intervista a Pepe, ma anche in altri casi, no? um, il commento più diffuso che ho sentito in questi giorni è va bene non sapere le cose, non siamo, non siamo onniscienti, però almeno avere l'umiltà di dire non, non lo so, eh, lo devo studiare, non le, ad esempio ho oh, la telefonata sotto oppure non voglio farmi prendere in giro da voi. No? <ride> e, la domanda è qual è quindi lo spirito no, del movimento da questo punto di vista? Perché finora sembrerebbe che ci sia una, una quasi una difesa no? nei confronti di chi critica uh, il movimento in questo momento perché finché era il movimento a criticare uh, il potere costituito uh, andava tutto bene quando adesso uh, il movimento è effettivamente in Parlamento è oggetto di critiche da parte di, degli altri ed è normale che sia così Beh, sicuramente c'è sicuramente una difficoltà uh, di, di adattamento, nel senso che finché uno rimane all'opposizione e critica uh, no, e non è abituato a essere al centro dell'attenzione ha uh, un ruolo, nel momento in cui il tuo ruolo cambia devi comunque capire e maturare uh, un ruolo diverso, quindi accettare anche le critiche. Io credo che la difesa che cercano di fare, a volte anche difendendo l'indifendibile, mi viene da dire, eh, sia proprio perché sono molto fragili, sono molto insicuri, quindi si cercano, cercano di difendersi in tutti i modi. Il, il fatto di ammettere la propria ignoranza è già una, come posso dire, una, una presa d'atto e di, di una certa maturità. Io credo che ci sia necessità di, di crescere molto. Non voglio generalizzare, come dicevo prima, ci sono persone comunque che sono preparate, che hanno studiato, che probabilmente se gli venissero fatte certe domande eh, avrebbero la risposta pronta e, e sono persone che nel caso in cui non sanno la risposta ti dicono anche in maniera molto onesta, guarda, non so, devo <ride> informarmi. Altri invece difendono la loro ignoranza attaccando con un po' di, di arroganza, eh, dipende secondo me anche dalle persone che uno di fronte, però sicuramente sarebbe molto più utile che capissero eh, la critica che viene mossa in modo da capire perché se io critico una persona non è che critico perché mi piace dare la bocca è che trovo qualcosa che non funziona uno dovrebbe avere la maturità di capire cosa mi sta dicendo quella persona perché mi critica, cosa posso migliorare qua probabilmente bisognerebbe lavorarci sopra parecchio perché c'è un po' una punta di presunzione secondo me c'è e questo non aiuta a crescere chiaro, infatti nelle varie discussioni che si sono susseguite in questi giorni, che sono state numerosissime, davvero, ehm, c'è stato chi, in difesa del Movimento 5 Stelle, tra l'altro, diceva che è stata una buona, un buon catalizzatore, diciamo, una buona valvola di sfogo per chi invece avrebbe voluto reagire con i forconi. No? E invece Grillo ha dato l'opportunità di discutere, o comunque di sfogare questa rabbia in modo diverso. Tu lo vedi così il Movimento? Ma no, questo, questo sicuramente è un'analisi un che secondo me va, va presa in seria considerazione perché non nascondiamoci c'è comunque un momento di crisi molto profonda in Italia, crisi sia economica sia di valori e la gente è molto arrabbiata Perde, perde il lavoro, ci sono dei tagli comunque alla spesa pubblica per cui i servizi vengono ridotti e c'è molto malcontento. Sicuramente Grillo è riuscito attraverso il, il Movimento 5 Stelle, attraverso la sua, la sua modalità di comunicazione ad aggregare quello che ha un malcontento, ad aggregarlo in maniera anche positiva perché le persone comunque andavano in piazza ed erano contente, erano divertite. Diversamente, questo malcontento avrebbe potuto prendere delle pieghe sicuramente molto più, più violente e più pericolose. Il problema, però, adesso: qual è? Una volta aggregato questo malcontento, tu hai raccontato agli italiani che sei il meglio, che sei in grado di fare una sorta di rivoluzione. Bisogna poi farla perché nel momento in cui non la fai se ti trasformi in una delusione anche a te, dopo diventa veramente un, una, un grosso problema, Dopo da gestire anche dopo la rabbia, perché le persone, io spesso mi sono sentita dire quando criticavo il movimento, ma stai zitta tu che ci rovini un sogno, e dico ma il Movimento 5 Stelle non deve essere un sogno, il Movimento 5 Stelle è una forza politica che può dare molto a questo paese, e se ha delle cose che non funzionano, è giusto che queste, che queste cose vengano affrontate, raccontarsi che è bello perché sennò distruggiamo un sogno è illusorio, è finto, e, e quando poi questo sogno, crolla sul serio dopo c'è la rivoluzione ma col forcone sul serio a questo punto